Responsabilità civile, degli istituti e anche delle banche, e quindi con una nuova convenzione noi assicuriamo la possibilità per chi circoli veda aderente alla WISP di aderire ad una convenzione per coprire i danni che possono essere allegati alle banche o che le banche possono arrecare a terzi che abbiamo voluto lanciare proprio a questa occasione, di questa festa, se vogliamo, della vela, e che nei prossimi giorni sarà disponibile per tutti i cittadini della UNESCO.